Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema spalmabile al tonno tipo spuntì. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, sale, tonno sott'olio sgocciolato, patate, capperi e pasta d'acciuga. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. il sale il cestello con le patate ed azioniamo il bimbi per 25 minuti temperatura varoma velocità 2 Le patate sono cotte, lasciarle raffreddare e svuotare il boccale. Le patate si sono raffreddate, adesso mettiamo nel boccale il tonno. La pasta d'acciughe. E i capperi ed azioniamo i bimbi per 30 secondi a velocità 9 riunire sul fondo del boccale con la spatola Azioniamo nuovamente il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire nuovamente sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le patate. ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 9 riunire sul fondo del boccale con la spatola ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10. La crema è pronta, trasferiamole in vasetti con chiusura ermetica. Crema spalmabile al tonno tipo spunti. Ideale per condire crostini o da spalmare sul pane. Si conserva in frigo per 5 giorni chiusi in contenitori ermetici. Grazie e alla prossima ricetta!